Eh, credo che il bando della Regione emilia Romagna sia stato una, un atto di coraggio perché uscire con ancora tutte queste indeterminazioni non è facile però nello stesso tempo è uno stimolo per ehm, avviare i, i ragionamenti. E, diciamo che eh, per rispondere al, eh, sul lato comuni innanzitutto eh, il contributo del bando regionale così come quello del PNRR, hanno come beneficiari le comunità energetiche, il soggetto giuridico comunità energetiche. Non sono i comuni i beneficiari, e questo giusto per sgombrare il campo da un ruolo eh, che sembra eh, primario dei comuni, quando i comuni sono solo uno dei tanti attori che possono eh, partecipare alle comunità energetiche. Questo lo dico a tutela dei comuni, che, eh, eh, si sentono investiti di una responsabilità che non gli compete eh, i comuni possono partecipare a una comunità energetica non sono obbligati a partecipare a una comunità energetica anche perché se puntassimo tutto sui comuni avremmo scritto le leggi diversamente e soprattutto non raggiungeremmo sicuramente quegli obiettivi che abbiamo sulle comunità energetiche eh, i comuni possono avere un ruolo se vogliono, se c'è una volontà politica. Ehm, io richiamo giusto quello che il nostro Presidente eh, già in luglio eh, aveva lanciato come appello ai comuni che era ehm, quello di eh, avviare un censimento dei giacimenti di fotovoltaico comunale, ovvero di tutte quelle superfici, tetti o aree eh, a terra di proprietà del comune, su cui il comune può capire se è possibile o meno installare fotovoltaico, visto che non si può installare ovunque, visto che i tetti hanno problemi di stabilità, visto che ci sono mille altri, mille altri vincoli. Eh, nel farlo i comuni possono anche individuare una o più superfici da, da mettere a disposizione eh, delle comunità energetiche. Questo è uno degli stimoli che è anche scritto nella nostra legge regionale eh, sulle comunità energetiche approvata in maggio del 2022. Se io dovessi fare un, una categorizzazione dei comuni rispetto alle comunità energetiche potrei inventarmi queste quattro categorie entusiasti pienamente consapevoli, entusiasti pienamente inconsapevoli, interdetti di fronte al tema o consapevoli e cauti. Così proviamo a, a tagliare con l'accetta un po', <coughs> poi ci sono tante situazioni di grigio. Noi siamo molto pre preoccupati dagli entusiasti inconsapevoli, e cerchiamo di, eh, nelle nostre azioni di. devo vedere, di non ho fatto niente finora. Meccanismi di funzionamento delle, delle comunità energetiche, sui quali credo che tutti siamo consapevoli che esistono umbralità diverse, raccontate nella nell'atmosfera nella quale, nella quale viviamo, piene di messaggi completamente falsi. Mm. Per esempio lo, il mitico sconto in bolletta che sembra risolvere ogni problema di comunità energetica. Cerchiamo di spiegarlo, eh, non è facile perché alle volte eh, la narrazione sbagliata eh, e le fake news, che io comincerei a chiamare così, eh, arrivano prima di quella dell'informazione dell istituzionale, anzi la sovrastano. Io credo che questa sia una, una prima cosa e noi abbiamo cercato di ehm, segnalare questo, il pericolo di associare alle comunità energetiche la soluzione del problema della povertà energetica, come purtroppo viene raccontato su più fronti. Di modelli solidaristici ne abbiamo tanti, la comunità energetica può essere un modello solidaristico, ma la comunità energetica può anche non affrontare quel problema e occuparsi di altro e destinare tutti i proventi dei dei pochi proventi della comunità energetica ha una missione diversa che può essere una missione ambientale, che può essere una missione di, assist, di assistenza ai fragili, che può essere qualsiasi eh, missione. E, io credo che questo sia un elemento di chiarezza da portare eh, e chiedo a tutti gli operatori qui presenti di eh, portare questo tipo di messaggio perché le narrazioni che eh, Scorrono, sono a nostro avviso molto pericolose perché creano false aspettative sia nei promotori sia nei, eh, nei soci perché poi quando i soci capiranno che non c'è tutta questa <coughs> che non c'è tutta tu, che non ci sono tutti questi vantaggi poi dopo le comunità energetiche non, non diventeranno più interessanti secondo me ne stiamo parlando troppo anche perché il 199 è fatto di 50 articoli e quelli dedicati alle comunità energetiche sono uno e mezzo e ci sono tante altre cose da vedere e soprattutto per quanto riguarda la povertà energetica ci sono altri modelli che si possono mettere in piedi in collaborazione con i venditori per riuscire ad ottenere eh, dei prezzi diversi dall'energia facendo leva proprio sugli impianti eh, da fonte rinnovabile che dobbiamo installare. Io concordo con Orlandini, abbiamo l'urgenza di installare impianti fotovoltaici, la comunità energetica è una delle possibili configurazioni. Se questi nuovi impianti, ho parlato di fotovoltaici perché in Regione Emilia Romagna non abbiamo molte altre alternative, ma altrove... <coughs> possiamo pensare anche ad altri sistemi. Eh, se riusciamo a fare leva sull'energia prodotta da questi eh, impianti a fonti rinnovabile e a riversarne il minor costo nella bolletta degli utenti con la connivenza di un venditore di energia, allora sì che riusciamo ad affrontare seriamente il tema della comunità, della povertà energetica. Io nel mio piccolo con la mia cooperativa di cui sono socio ho un contratto a prezzo fisso da 120 euro a megavattora che fa leva su una, una, una pala eolica installata in Umbria. Sono cose che si possono fare, sono difficili, eh, però credo che sia il caso di, di muoversi su questo, anche per spostare un po' l'attenzione mediatica eh, da un tema complesso, ehm, che è quello delle comunità energetiche che dal mio punto di vista sono uh, una nuova forma di impresa che si può sviluppare ma impresa e quando si parla di impresa ci vogliono imprenditori per poterla gestire. E il racconto che eh, normalmente viene fatto è quello di uh, un'associazione di amici che si trovano insieme e condividono gli elettroni Credo che dobbiamo cambiarla questa narrazione, che dobbiamo alzare un pochino più il tiro e che dobbiamo eh, ragionare in maniera un pochino più matura. Eh, per fare un'impresa ci vogliono le dimensioni perché se vogliamo dare una finalità alla comunità energetica dobbiamo anche avere le risorse per raggiungere quella finalità e quindi dobbiamo pensare delle cose in grande quelle su cui stiamo ragionando oggi sono le start-up di queste cose in grande e come tutte le start-up qualcuna avrà successo e qualcuna non avrà successo e eh, per quanto riguarda la consultazione ehm, io eh, tocco solo un punto che credo che sia il punto più sensibile per tutti, che eh, quel cap eh, all'energia non condivisa che, eh, che viene proposto in consultazione oltre a non essere coerente con la direttiva europea che, dà la libertà, che ehm, chiede agli Stati membri di garantire la libertà di mh, vendere l'energia a condizioni di mercato alle comunità energetiche, crea grossi problemi all'evoluzione delle comunità energetiche, perché le, co <coughs> le comunità energetiche eh, crescono a scatti. Faccio un impianto e cerco soci, faccio un impianto e cerco soci. Le comunità energetiche hanno una loro vita, eh, i soci possono entrare e uscire, pensiamo ai problemi che ci possono essere in comunità energetica dove ci sono imprese che possono avere dei blocchi produttivi o possono fallire. Eh, allora, O ci inventiamo la cassa integrazione degli elettroni eh, oppure se diamo ulteriori eh, botte a una comunità energetica che ha subito un, uh, un, un problema eh, e gli mettiamo anche eh, la possibilità di vendere liberamente l'energia sul mercato, credo che non riusciremo mai a far evolvere le comunità energetiche. Io ho consumato il mio tempo, Daniele mi fermo. <coughs>